Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it Continuiamo a parlare di After Effects, continuiamo a parlare ancora di trasparenza e dopo aver fatto un esercizio pratico con le maschere, nella scorsa lezione ricorderete abbiamo visto come utilizzare le maschere per non nascondere qualcosa ma per svelare qualcosa, quest'oggi vedremo un esercizio pratico sull'utilizzo del green screen in After Effects. Vedremo come si utilizza il green screen sia in maniera classica, quindi per esempio con un soggetto come può essere questo, quindi vedremo come sia facile e semplice rimuovere il verde quando le immagini sono riprese bene al momento dello shooting. Eh, sia come sia possibile utilizzare il chroma key per situazioni un po' più particolari, tipo questa. Questo chiaramente è un cellulare finto mi spiego l'immagine originale era questa e andando a googolare abbiamo preso un'immagine di un cellulare qualsiasi, android, iphone, quello che volete, l'abbiamo sostituita a questo schermo verde e in questo caso oggi aggiungeremo un piccolo elemento alla nostra narrazione, ovvero inizieremo ad accennare al concetto del tracking ne parleremo meglio dopo quello che posso dirvi adesso è che come noterete questa immagine si muove e, e noi avremo l'esigenza che l'immagine che andremo a, a mettere al posto del verde si muova esattamente come l'immagine eh, principale quindi dovremo fare un piccolo esercizio di tracking aggiungendo questo argomento che in realtà è un argomento molto molto molto complesso e che richiederebbe un corso intero sul tracking. Noi ov ovviamente in questo corso introduttivo ad After Effects lo affronteremo magari meglio più avanti, per il momento ci limiteremo solo ad alcune informazioni molto generiche, utili sì per ottenere l'effetto che vogliamo in questo caso fare in modo vedete, che il cellulare eh, sia lì bello fermo con l'immagine e che l'immagine sottostante si muova con il movimento del video principale Quindi questo è quello che faremo quest'oggi Iniziamo dal principio, ok? Quindi come sempre, nuova composizione e cominciamo a parlare del green screen in After Effects, composizione fatela come volete non lavorate in 4k vi prego almeno in questi tutorial e nelle esercitazioni perché più aumentate la risoluzione più avrete eh, bisogno di tempo per il rendering per le elaborazioni e se state facendo delle prove non serve assolutamente a nulla lavorate io sto anche esagerando, io vi consiglierei quasi anche di lavorare in, in uh, 1280x720 per fare le prove ovviamente, poi in produzione lì dovete lavorare alla migliore qualità possibile. Va bene, per il momento io lascio tutto così, clicco su ok, nuova composizione, prendo il materiale della ragazza davanti al green screen, ovviamente la scalo perché questa sì è un'immagine in 4K e non va bene vi inserisco nei commenti a questo video il link per scaricare questi video in maniera tale che anche voi possiate fare quello che sto facendo io e replicare un po questo esercizio che poi in realtà è un esercizio molto semplice io lo ripeto è un corso introduttivo quindi se siete già esperti in after Effects, non troverete eh, grandi segreti svelati in questo corso eh? questo è un corso per principianti per chi non ha mai messo mano in after Effects e vuole vedere come funziona un po questo software allora questo è un Chrome ma chi fatto veramente bene perché? perché è omogeneo innanzitutto e se notate la ragazza non ha riflessi verdi eh, spesso quando si commette l'errore di girare un green screen con il soggetto troppo vicino allo sfondo eh, c'è l'incubo dei riflessi soprattutto sulle spalle e sui capelli e il verde che cade addosso al soggetto non è che sia impossibile da rimuovere in post produzione si fa però è più complesso mentre in un caso come questo, dove il soggetto è completamente staccato dallo sfondo e quindi non ha riflessi verdi di alcun tipo, rimuovere il verde è molto semplice e ve lo dimostro. Seleziono il livello, vado negli effetti, tipo di trasparenza, key light 1,2, scelgo il colore che voglio rimuovere, in questo caso il verde, e noterete come io in realtà abbia già fatto il lavoro. Il, il, il soggetto è già praticamente scontornato e non devo fare quasi praticamente più nulla. Già va bene così. Questa è la dimostrazione che lavorare bene quando girate in fase di ripresa è il modo migliore per avere pochi problemi poi quando andrete a lavorare in post-produzione. Spesso quando si lavora sui set si sente la frase «sì vabbè dai poi lo aggiustiamo in post-produzione». Mm. Certo, è un problema in realtà che state semplicemente rimandando, perché il tempo che eh, dovreste impiegare in fase di ripresa per correggere alcuni problemi con la luce, alcuni problemi con, eh, con le riprese, eh, poi lo sommerete alla post-produzione, perché chiaramente io qui con un clic ho rimosso il verde. Se io avessi avuto un'immagine tipo questa girata male ovviamente rispetto alle nostre esigenze ok avete girato questa immagine in uh, 5 minuti però il tempo che avete risparmiato per aggiustare il chroma key e per fare in modo che questo soggetto uh, non sia così uh, diciamo... Uh, illuminato male, perché vedete che ci sono dei cambi di luce uh, non, uh, non utili al nostro scopo e il green screen non è om omogeneo, quindi il tempo che avete risparmiato in fase di, uh, di produzione uh, poi lo sommerete alla post-produzione, quindi in realtà è un finto risparmio, ok? Torniamo al nostro soggetto. Volendo essere dei maniaci, non è perfetto questo green screen, eh? o meglio, questo lavoro non è perfetto, perché... Perché, se andate ad ingrandire, noterete che intorno al, al nostro soggetto abbiamo un alone, ok? Vedete questo alone? Può non essere un problema, eh? Perché, se io andassi, per esempio, ad inserire un'immagine tipo le nostre fantastiche lucine che abbiamo visto qualche tutorial fa, ecco, vedete che già la situazione non è drammatica. Cioè, quel famoso alone viene nascosto, e quindi già in realtà andrebbe bene così. Anche se poi ingrandendo, in realtà notate che è qualcosina. Mm c'è da migliorare. Come si può migliorare questo, questo green screen? Beh, giocando con le opzioni del plugin. Eh, questo plugin, questo effetto, tra le sue impostazioni alla voce, eh, matte, ha la voce screen mat, ha la proprietà screen, vediamola qui, ecco, shrink grow. Cosa ci permette di fare questa, questa proprietà? Ci permette di aumentare o diminuire la maschera. In altre parole, noi possiamo diminuire la maschera andando a ritagliare un pochettino l'area eh, del green screen. Not notate, guardate, ve lo faccio vedere ingrandendo. Il valore di default è zero. Vedete? Vado a, a tagliare un pochettino i bordi del mio green screen. Non esagerate, altrimenti rischiate di fare dei danni, per esempio. E notate come l'alone sia sparito. Occhio, perché chiaramente soprattutto con i soggetti che hanno capelli lunghi questa tecnica può avere degli effetti collaterali, però ad occhio mi sembra che il lavoro sia ben fatto. Eh, riattiviamo il livello sottostante, vedete che anche i capelli sottili, che credetemi sono le cose più difficili da maneggiare quando si lavora in chroma key, anche i, i capelli più sottili hanno eh, diciamo sono usciti molto bene okay, da questa operazione. E quindi direi che questo è un chroma key venuto non bene al 100%, perché poi si potrebbe sempre fare qualcosa, però dai, non ci possiamo lamentare. Direi che il lavoro è abbastanza... Accettabile, ok? Questo per quanto riguarda la rimozione del verde in un green screen. Ah, non l'ho detto, ma il, per il blue screen è la stessa cosa, solo che chiaramente invece del verde qui troverete il blu, ok? Andiamo adesso avanti e passiamo ad una nuova composizione. Vediamo la scena del cellulare, che è leggermente più complessa, eh? perché adesso noi qui andremo ad introdurre il famoso tema del tracking. Tra poco ne parleremo meglio, non, en non entreremo nel dettaglio. Anche questo video lo metto nei commenti ed è gratuito, scaricabile. E, eh, chiaramente ringrazieremo poi nei commenti anche coloro che hanno girato questo video e ci permettono di utilizzarlo gratuitamente, chiaramente. Allora, prima cosa, rimuoviamo il verde. Ormai siete bravi, dai, se avete seguito questo tutorial e i tutorial passati Ok, avete già capito come si fa. Fantastico, notate come no? stiamo, stiamo lavorando su un'area trasparente. Ora prendiamo un cellulare, eh, lavoriamo. Io avevo selezionato per questo tutorial questa immagine che non è forse la più indicata. Perché non è la più indicata? Perché se andate a vedere. Eh, il la forma, le dimensioni del cellulare sono diverse dalla forma e dalle dimensioni eh, di questa immagine. Vi mostro quello che intendo. Io prendo questa immagine, la metto subito sotto, la scalo, la devo aggiustare, no? quindi accendiamo il livello 3D, la ruotiamo, la ruotiamo sull'asse... Eh, mi sembra Y per essere precisi vedete cosa sto, cosa sto dicendo Che vabbè, a parte il fatto che bisogna un po' lavorare con la prospettiva perché chiaramente il cellulare probabilmente è leggermente inclinato quindi dobbiamo un po' perdere un po' di tempo per adattare l'immagine però già così noterete che l'immagine che io ho scelto eh, non è perfettamente rettangolare come l'immagine del cellulare su cui sto lavorando eh, quindi chiaramente quando andate a scegliere un'immagine un, un con cui lavorare dovete stare attenti che sia adatta okay? al, al, all'oggetto su cui dovete inserirla facciamo finta che vada bene facciamo finta che vada bene anche la prospettiva anche se ovviamente non è eh, perfetta al 100% okay? si può sempre fare meglio eh Va bene, vedete che chiaramente l'immagine deve essere un po' scalata, questo sto intendendo che se io vado a scalare questa immagine ovviamente esce, no? E quindi chiaramente non è credibile questo, questo lavoro, eh, vedete che qui queste icone sono un po' fuori, quindi dovete scegliere chiaramente un'immagine che vada bene. Ma vabbè, facciamo finta che siamo soddisfatti, mm? tanto lo scopo per questo tutorial non è per fortuna eh, l'orientamento delle immagini, altrimenti sarebbe un inferno. Facciamo che vada bene. Qual è il problema? Che noi potremmo dire già, siamo soddisfatti. No, non siamo soddisfatti. Perché se io mando in play questa immagine o vado avanti, noterete come chiaramente l'immagine principale si muove, ma non si muove l'immagine sottostante. Vedete che l'immagine sottostante resta ferma e eh, invece, il, il nostro omino eh, tiene il cellulare in mano, chiaramente lo muove. E non va bene, dobbiamo usare il famoso tracking, per fare in modo che questa immagine, di, questa immagine, si muova esattamente con questa immagine, ok? Quindi agganciare le due immagini in maniera tale che si muovano asincrono. Ora, l'ho già detto, il tracking è un tema molto complesso più di quanto eh, immaginate e immaginerete guardando questo tutorial servirebbero ore solo per parlare di tracking e credetemi non c'è mai fine a quello che si può imparare su questo tema però cerchiamo di restare semplici eh, e vediamo come funziona il tracking allora innanzitutto dovete cercare tra i vari pannelli di After Effect il pannello Track non so se utilizzate la versione inglese o italiana di after effect eh, nella versione italiana si chiama tracciatore ok il pannello che dovete aprire una volta che avete aperto il pannello tracciatore chiaramente da finestra cercate tracciatore deve essere spuntata questa voce dovete chiaramente fare doppio clic sul livello che dovete tracciare noi dobbiamo tracciare i movimenti di questo video ok posizionatevi all'inizio del video sul pannello del livello non sulla composizione eh? notate come io stia lavorando non sulla composizione ma su un altro pannello lo riconoscete perché cambiano qui i bottoni ed è il pannello livello ok posizionatevi qui all'inizio e cliccate nel pannello tracciatore sulla voce traccia movimento ok ci sono altre opzioni di tracking che non vedremo quest'oggi Traccia movimento e noterete che al centro del nostro video viene creato un tracker, un, un tracciatore. Ok, cos'è un tracciatore? Non è altro che un elemento costituito da due quadrati. Il quadrato più interno è il bersaglio, cioè l'area del video che noi dobbiamo monitorare, ok? Che dobbia, e che deve rimanere ferma. L'area esterna del, del nostro tracker è invece è l'area di ricerca cosa vuol dire? Vuol dire che, ve lo faccio vedere in termini pratici, lo sposto, ve lo spiego tra poco quello che vuol dire, in maniera un po' più pratica, lo sposto dove? Su un punto ad alto contrasto, possibilmente un angolo, ok? Mi spiego, non posizionate il tracker qui, perché in questa posizione, after effect, non sa eh, esattamente quale sia il confine, eh, tra eh, un punto e l'altro dell'immagine no? Dovete cercare sempre un angolo Possibilmente un angolo retto okay? Vedete che qui abbiamo due angoli che si incrociano E quindi questo tracker riesce a sapere che deve rimanere fisso in questa posizione Se io questo tracker lo andasse a posizionare per esempio qui L'After ecco, Effects non sa se deve stare qui, qui, qui Perché queste immagini sono Identiche, no? Guardate l'area di bersaglio. Se io posiziono questo tracker qui o qui, cambia poco, ok? Vedete che non cambia niente all'interno di questo quadratino. Se io invece il tracker lo vado a posizionare qui, eh, cambia perché questo punto è diverso da questo. Quindi dovete avere sempre un punto che sia unico, ok? Identificabile. Non so se vi sono spiegato. Un tracker su un lato non va bene perché un, ogni punto di questo lato è identico per After Effects, notate che all'interno dell'immagine non cambia praticamente nulla, mentre in questo punto che è un angolo posizionare il tracker qui o qui fa differenza, vedete che l'immagine qui dentro cambia, quindi il mio consiglio è cercate sempre degli angoli. Secondo consiglio... Eh, cercate sempre di lavorare con delle immagini nitide, a fuoco, i tracker funzionano meno bene sulle immagini sfocate per ovvi motivi, e vi dicevo, l'area all'interno è l'area di bersaglio, quindi questo è eh, il punto che non deve cambiare mai per After Effects. L'area esterna è l'area di ricerca, vuol dire che After Effects, fotogramma per fotogramma, va a cercare questa immagine all'interno di quest'area e quindi muove questo tracker di conseguenza. Ok? Se non è chiaro non vi preoccupate, fate un po' di pratica e vedrete che in realtà è molto semplice quello che sto cercando di spiegare. Fatto questo dovete creare nella timeline un nuovo livello, un livello con cui non abbiamo mai lavorato in realtà, un livello oggetto null. I livelli oggetto null in realtà sono oggetti di After Effects, appunto, come dice la parola stessa, null, nulli. Non vengono renderizzati e non servono per creare eh, color correction o per apportare modifiche. Sono livelli mh, oggetto, quindi utili a qualche scopo tecnico, ma che non hanno ripercussioni direttamente su quello che noi stiamo facendo. Perché abbiamo creato un oggetto null? Perché adesso vado a cliccare sulla voce... Modifica destinazione. Clicco e vado a informare After Effect che io i keyframe del movimento di questo tracker li devo andare a salvare dove? Sull'oggetto null. Tra poco capirete quello che stiamo dicendo. Per adesso fidatevi, ok? Quindi, destinazione, movimento, oggetto null. Clicco su OK. Che cosa voglio traccare? Posizione, rotazione, scala. Beh, in questo caso va bene solo la posizione. Se chiaramente l'immagine diventa più grande o più piccola dovete anche eh, modificare la, la scala. Se l'immagine ruota dovreste eh, traccare anche la rotazione. Io direi di mettere anche rotazione perché magari l'immagine viene leggermente ruotata. No, evitiamolo. Evitiamolo perché andiamo a complicare. Eh, scusatemi. Niente, niente, niente. Come non detto. Ve lo spiegherò in un tutorial successivo. Per adesso limitiamoci alla posizione, ok? Anche se ne parleremo più avanti forse era meglio abilitare anche la rotazione cerchiamo di restare semplici in questo momento posizione, ok il tracciatore, il tracciatore 1 tutto è impostato ci mettiamo all'inizio della composizione il tracker è in posizione clicchiamo su play e andiamoci a bere un caffè perché questa operazione può richiedere del tempo, ok? Chiaramente se lavorate con le immagini in 4K può richiedere molto più tempo, se lavorate con immagini meno definite o a risoluzioni inferiori può volerci meno tempo, però notate come After stia facendo il suo lavoro, vedete come questo tracker stia seguendo i movimenti della nostra camera? Questo è lo scopo del tracker, in altre parole. Sta memorizzando i, livelli, i movimenti di questo punto. Notate come... E questo non è una cosa che viene renderizzata. Eh. Se io mi muovo avanti e indietro, vedete che questo tracker che abbiamo creato resta perfettamente agganciato a quel punto del nostro video. E questa path, questo tracciato che notate eh, disegnato, in realtà serve solo a noi, non viene ovviamente renderizzato quando esporterete il video. Ma sono i movimenti che fa questo punto nel video. Prima di andare avanti, clicchiamo sulla voce Applica. Applichiamo eh, sì, i movimenti dell'asse X e l'asse Y e ne clicchiamo su OK. OK. Torniamo nella composizione, premiamo U di Udine sull'oggetto null. Noterete come l'oggetto null adesso ha tutti i keyframe del movimento del tracker con cui abbiamo lavorato. E noterete anche un'altra cosa, che l'oggetto null si muove esattamente come si muoveva il nostro tra tracker quando abbiamo fatto il tracking. Bene, abbiamo quasi finito. Dobbiamo adesso eh, collegare i movimenti del nostro, della, della nostra immagine eh, finta, del nostro schermo finto, all'oggetto null. Cosa voglio fare? Beh, voglio fare in modo che l'immagine del, dello schermo si muova esattamente secondo i movimenti di questo oggetto null. Quindi vado nell'immagine del, de, nell del telefonino vedete che al lato c'è un lazzo ok prendo questo lazzo e lo posiziono sul livello null questa operazione fa in modo che il livello dello schermo sia collegato quindi sia figlio dei movimenti dell'oggetto null che diventa il genitore in altre parole quello che farà l'oggetto null farà anche l'oggetto eh, del diciamo dello, dello schermo android la rilascio e il gioco è fatto in realtà. Mando in play e noterete che lo, lo, lo schermo Android si muoverà esattamente come si muove, come si muoveva il nostro tracker quindi come si muove il nostro video principale. Abbiamo fatto un semplicissimo tracking. ok. Mi rendo conto che tutto questo può essere un po' confuso e magari non, non l'ho spiegato nel migliore dei modi e me ne scuso, ma non vi preoccupate perché in futuro torneremo su questo argomento del tracking perché è fondamentale se lavorate in After Effects ed è fondamentale soprattutto se lavorate agli effetti speciali, non tanto forse ai titoli, alla motion graphics, è più un lavoro che si fa eh, quando si devono realizzare piccoli effetti speciali come per esempio in questo caso. Eh, fate un po' di prove, io lascio nei commenti i link ai due video, sia a quello della ragazza che a quello del cellulare eh, In maniera tale che voi possiate fare un po' di pratica eh, Non vi preoccupate se all'inizio trovate delle difficoltà, è normale Purtroppo queste sono cose che richiedono un po' di esperienza e un po' di pratica eh, Vedrete che facendo questi lavori più e più volte poi diventerete molto molto bravi Bene, mi fermo per questo video tutorial, vi ricordo di seguirmi su Facebook, cercate Fabio Ambrosi, cercatemi anche su Instagram, siamo su Instagram sempre come Fabio Ambrosi, l'account è piccolino ma speriamo di farlo crescere quindi dite anche ai vostri amici di seguirmi su Instagram e facciamo crescere anche quel, quel canale social, ovviamente eh, iscrivetevi a questo canale YouTube Mettete un like a questo video se vi è piaciuto, condividetelo con i vostri amici e basta, ci vediamo al prossimo video tutorial. Grazie, grazie, grazie, ciao!